che non cambia direzione i piedi dalla terra fanno un salto verso il sole come l'acqua in un tragitto di montagna come il mare per le navi e il vento che le accompagna crediamo ancora di sentirci come dei robot convinti che sia questo che ci renda degli eroi travolti dal bisogno di apparire ma alla fine quel che manca è respirare stare bene siamo commercianti in cerca di un lavoro, siamo astronavi intenditori d'oro. Siamo dei giganti in una mini-senza spazi giusti e pieni di confini. Ma non ti disperare mai se non ottieni ciò che vuoi. Quel che arriva servirà, si chiama serenità. Chiusi ormai da tempo in questa nostra stanza, un aeroplano in mano, ali di sopravvivenza, travolti dal bisogno di fuggire, ma alla fine ciò che conta è abitare, stare bene. Siamo marinai in cerca di una casa, lupi solitari a caccia di una sposa, come dei giganti in una mini, senza spazi giusti e pieni di confini. Ma non ti disperare mai, se non ottieni ciò che vuoi, quel che arriva servirà, si chiama serenità Quindi non ti disperare mai, se non ottieni ciò che vuoi, quel che arriva servirà, si chiama serenità